Siamo qui con Pieparo Romani, ehm, coordinatore di avviso pubblico, e può raccontarci nel rapporto 2017 che questa sera presentata a Casalecchio, quali sono le differenze rispetto all'anno scorso e un po' cosa presenterete stasera durante l'incontro? Sì, eh, beh, intanto è una cosa molto bella e molto importante essere qui ancora una volta politicamente scorretto nel ricordo dell'amico Davide Montanari e di tutta l'amministrazione comunale di Casalecchio. Quello che faremo questa sera è presentare i dati del rapporto 2017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 la Sicilia, la Campania, la Calabria, ma anche la Lombardia fa registrare dei dati in salita. Chiudo. Chi minaccia gli amministratori? A minacciare gli amministratori sono sicuramente le mafie. E gli amministratori vengono minacciati quando intervengono nel settore degli appalti, nel settore dei rifiuti, dell'urbanistica e quant'altro, ma sta crescendo la rabbia sociale derivante dalla crisi, derivante dalla sfiducia verso la politica e quindi... Questa rabbia sociale si riversa sui politici più vicini ai cittadini perché a questi politici si chiede un lavoro, si chiede una casa, si chiede la risposta a un bisogno concreto che il sindaco magari non può dare perché non è. Uno, nelle sue facoltà, nei suoi poteri. Due, perché un sindaco deve amministrare una comunità e quindi tutelare il bene, il bene comune. Eh, siamo contenti che è stata approvata una legge l'anno scorso, la legge 105, grazie anche al rapporto che abbiamo fatto noi, dopo l'attivazione di una commissione d'inchiesta e siamo contenti che da pochi mesi è partito l'osservatorio del Ministero dell'Interno. Ecco, però se devo chiudere, ecco, la politica in Italia a livello locale sta aumentando dal punto di vista delle minacce e delle intimidazioni. Molti resistono, però purtroppo ci sono anche quelli che lasciano di fronte a delle minacce molto pesanti.